vedere come mangio vasco e eh, adesso te lo faccio vedere dunque mi sono affittato una mela che è qua la mela non è abbastanza dolce perché per me mi sono messo dello sciroppo d'acido straordinario giorni prima di cominciare diciamo così, il ritiro spirituale la preghiera, la ramadà per, per diciamo, fare questi concerti al massimo della, della forma fisica, psichica intellettuale che, e chi più ne ha qui ne metta mm. permettetemi di fumare le ultime sigarette e eh, di mangiare anche della Nutella perché a un certo punto, signori miei, la verità è questa. Io sono dipendente dalla Nutella. Mi hanno messo in cantina. Mi hanno messo in una cantina dove c'è un freddo, diciamo così, naturale. Naturale. Così mi, tra, mi, mi tengo al fresco come il vino solito camerino, molto molto molto tranquillo diciamo, anzi decisamente vuoto, perché il vero Zip para VIP alla fine è sempre solo. Se, se che ne dovrò sono... ah no... no se non... se se la... Se la... Se io con non ho pagato. bene questa sera vi porto con me direttamente fino all'inizio della del raduno del raduno ufficiale libero di concetto, ecco qua yeah! si yeah. Ah, meglio! ahhh! grazie io, non troppo! non ok! via! Yeah. <laughs> hey yes! avanti with the ball! si! si! con la palpata con la palpata con la palpata la palpata con la palpata con la palpata con basta con la palpata con cosa c'è? cosa la palpata con la copricola con la palpata del la palpata con la palpata con la palpata con la palpata la se state vogliendo per la, la, la compagnia... compagnia. La compagnia. Ma concentrati, eh? c'è la pura compagnia. Dopo la compagnia... voglio che vogliono cattivi. Lunedì Via. Non sopporto, non sopporto, dopo lo sopporto un po' di pausa, eh? per un attimo, anima, per mi preoccupo. Eh? Allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, dato da bere allora, allora, allora, Ho passato un bicchiere di non sapere che materiale all'interno. No, ma qui sta in devi andarci piano. piatto eravamo rimasti. Ecco, eravamo rimasti. eravamo rimasti. Eh, eravamo rimasti. eravamo rimasti. Dove eravamo rimasti. Ecco, eh, non rimasti. Ecco, eh, non rimasti. Ecco, eh, eh, eh, no. siamo soli in senso. interludio interludio interludio, interludio, Sbagliato, sbagliato, la sbagliato. Pulissimo. Il medley, il medley, il medley, amore, medley, il medley, medley. Il medley. la tua canzone preferita, vivere sulla tavola. Vivere sulla tavola, vivere sulla tavola. Stupendo, stupendo. Come stai? Come stai? Un secondo, un secondo, dopo il giro, ti selli. C'è chi dice no, c'è chi dice no, gli spari sopra e li Siamo solo noi, siamo solo noi. Sei solo te, sono solo te, sono solo te, Re wind, Re wind, Re wind, Re la la la, la, la, la, sai ciao. cosa ti dico? ciao e dopo per i bis vedi okay. quanto non so neanche io cosa dire ma. Quanto, quanto che situazione che sono Beh, questo succede con tutti oggi che è il quinto grosso, diciamo che la quantità è aumentata. salutate che siete. Siete su Facebook, Ecco, io mi sono praticamente ogni giorno faccio due apparizioni come diciamo come allora ragazzi la situazione la situazione è sempre uguale non c'è nessuna novità la costola è sempre rotta, fa male sei sempre un a dire a dire Bravo, un, ragazzo, un ragazzo sincero finalmente un, un ragazzo sì, eh, so, so. eh, eh, dicevo allora la cosa è sempre rotta non c'è niente di grave ve l'ho detto già no non c'è nessuna nessuna nessuna macchia nera non posso venire giù perché sono convalescente e devo dire, eh, venite su tutti voi dai vi apro Certo, certo, certo, certo, però, però adesso, ciao, ciao, però adesso smettetelo di urlare e di che vado, Ecco, ecco, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. ciao. venuto sempre, e li vado a vedere da Aia, da qua, aia, aia, aia, aia, aia. Ciao, ciao Belli, ciao Belli, ciao Belli, Avanti, tutto, pronto grazie grazie grazie grazie. grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, di tutto, avete, avete, avete visto come sono matti? dopo no, io no, dico che sono matto io. State bene, state bene, andate a divertirvi! Ciao, ciao, ciao! ciao. Ecco, ecco, dopo la seconda uscita, perché ne faccio due o tre giorni adesso, vedo anche la benedizione. Sai. E... Ciao. I'm going to do the boss, I'm going to do the Questo è modo giusto. One, down. Ah, okay. Adesso ho yeah. capito, ok? Dove va la Dexia? Dove va la Dexia? Dove va la Dexia? Dove va la Dexia? Dove va la